Mantieni sempre la distanza fisica anche quando sei tra amici Usa la mascherina e ricordati di buttarla nel bidone della indifferenziata Lavati spesso le mani e non toccarti gli occhi, il naso e la bocca Thank you